Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati sugli extra di Super Mario Galaxy. In questo episodio prenderemo le ultime tre stelle che ci mancano per scoprire il segreto di qualcosa che non mi ricordo e che non so. No, non è vero, io lo so, però non ho ancora capito perché ci mettono così enfasi su questo segreto, oddio. Vabbè, uh, come vi ricordate abbiamo sbloccato questa uh, stella lancio verde con le, con le tre stelle verdi che abbiamo preso durante la, il gioco. E praticamente abbiamo sbloccato queste galassie sfida. Galassie sfida surfing, vai lì, ci vado. Ok, allora ci vediamo. Praticamente sono una versione avanzata delle prime tre galassie extra. Uh, cioè la galassia del surfing, la galassia del, della palla che rotola su cui Mario sta sopra e la galassia della bolla sulla scia del surf del surfista leggendario quale surfista leggendario? io probabilmente sta parlando di me <ride> ok parliamo con il pinguotto capo Tu sei qui per il manta surfing questo percorso è difficile, lo vuoi, lo vuoi proprio provare? Certamente. Devi tornare qui entro tre minuti, mantieni la calma e concentrati senza farti... Eh, senza farti qualcosa, perché lì ho tagliato perché avevo perso. Non ho perso molto in questo livello, perché uno sono un pro, due non è tanto difficile. Perché... Ehm, il tempo è comunque piuttosto buono, lui ha detto 3 minuti anche se qui dice uh, miglior tempo 1.30 Quindi probabilmente il miglior tempo non si deve battere Quindi uh, il tempo è abbastanza, um, non è, quindi non c'è sempre bisogno di andare troppo veloce um, Le curve non sono troppo difficili e poi a un certo punto l'acqua si stringe e lì è meglio andare più lenti come sto facendo qui c'è pure la possibilità di saltare quindi se, se si cade si può anche tornare indietro la curva neanche è difficile basta rimanere nell'acqua cioè praticamente semplicemente un rettilineo le cadute invece qui dovete stare attenti Perché se andate troppo in avanti potete morire nella curva cioè potete pure oltrepassare la curva e niente, è già finito. Non ci voleva tanto. Wow, 1, 12 e 15, che tempo, non è facile tenerlo in. Eh? Volevo vedere. Oddio. Uh, va bene, probabilmente non era neanche troppo.. Uh, troppo importante, cioè è semplicemente il pinguotto che parla. È un pinguotto, chi se ne frega. <ride> Bene, già una è finita, solo che il video non è che duri 9 minuti, quindi vediamo gli altri. Come vedete abbiamo già.. ci mancano già solo due. E sono gli ultimi due galassie che dobbiamo fare. Ma ah, comunque oggi andremo pure in quella galassia magica. Ok, andiamo alla galassia sfera stella, boh. Galassia sfida sfera, vai lì. Ovvio. Ok, allor, allora ci vediamo. In solito percorso con l'astrosfera, ok, si chiama così. Astrosfera. Ehm um. uh, Cos'è successo prima? Ehm um. Vabbè um, Quella parte Cioè <ride> Boh non sto capendo Cioè stato un problema Nell'editing ma uh, boh Allora, um, questa, questa galassia uh, è piuttosto facile all'inizio ma alla fine diventa difficile, molto difficile, infatti um, è una delle più difficili, secondo me, anzi, se, sì, è la, è la più difficile questa. Il mantasurf per me era il più facile, anche se uh, nell'originale nell era più difficile delle tre. Soprattutto questa parte, questa parte dovete cercare di non farvi colpire dalle bombe. Perché quelle vi fanno fare un salto uh, più alto del normale E quindi potesse pure cadere in quei buchi che stavano Io, in, io di solito le uso per, per darmi un, uno sbalzo in avanti Un'altra parte difficile è salire quel gradino di prima Quello verde Qui danno un casino di autoscheggio Quindi se volete farmare potete andare qui Allora, un'altra parte difficile che è praticamente quella finale Rimanere in equilibrio su questo cubo Ecco perché il video durava tanto Vabbè, uh, dovrebbe essere questa quella giusta allora Ok, abbiamo superato il, il primo cubo Ora dobbiamo superare anche il secondo per cioè, dovete salirci sopra, rimanere in equilibrio e saltare qui. Non c'è nessun altro modo, almeno per quanto ricordi. Ed ecco qui la super stella. <susurra> <susurra> Finalmente l'abbiamo presa! E ce ne manca soltanto una Infatti il massimo di stelle per ora è 120 Dico per ora perché è extra 4 e lo vedrete Ok, ultima uh, galassia. Galassia sfida bolla, vai lì. Ci vado. Ok, allora ci vediamo. Lampinto Elettro Infernale. Ed ecco qui la galassia sfida bolla in cui ovviamente useremo la bolla. Allora, qui dobbiamo raccogliere del, dei frammenti di stella per costruire una stella lancio. Vi invito a iniziare sempre dall'inizio così non ci, non ci saranno confusioni. Uh, si capirà dopo. Ecco, qualunque frammento che prendete per primo apparirà come completato sempre solo quello al centro di sopra quindi se anche, anche se andate da, da, da, cioè se prendete un altro frammento prima di quello che ho preso io apparirà sempre quello sopra quindi per ricordarvi quale avete fatto e quale non avete fatto è meglio fare così E vabbè, continuate in ordine orario, così uh, sarà tutto in ordine. Questa è la più... È, è la me cioè, non è molto difficile. La il fatto è che è molto lunga e... Uh, non c'è nessun checkpoint fino a un certo punto, cioè alla stella lancio, che non è che vi porta subito alla superstella, poi c'è un altro frammento di livello. Cioè prima di completare la, la superstella, uh, voi non avete nessun checkpoint, quindi se perdete ora perdete tutto. Cioè superstella lancio intendo. Ok, ultimo frammento. Ok abbiamo sbloccato la superstella lancio, ora il problema è uscire da questo cerchio di elettricità. Non è così facile quanto sembra. Se avete bisogno di astro sketch, pure qui ce ne sono molte, solo che sono difficili da prendere. Ed ecco l'ultima parte di livello. Se morite qui, uh, ritornate uh, a questo punto. Qui dovete andare piuttosto, piuttosto veloci per, uh, perché i pallotto di Bill uh, vi inseguono ma comunque non, uh, non sono abbastanza veloci per uh, prendervi spesso. Infatti io non sono mai stato preso neanche una volta. Perché non li taglio queste, queste parti? Vabbè, uh, non era tanto, quindi neanche la taglio in post-produzione. Lascio così. Um, credo che da un certo punto in poi si riesca pure a fare senza bolla. Um, però dovete, tipo, conoscere un casino di salti da pro. E poi non credo che questi oggetti abbiano un, uh, un centro gravitazionale, quindi uh, è, sarà davvero difficile. Ok, questa è, è la parte vicina alla fine. Uh, qui ci sono un sacco di cannoni che sparano pallotto di bill. Ma l'importante è andare abbastanza veloci ma non. Dist non distraetevi perché la strada è, è stretta Vabbè abbiamo preso l'ultima stella del gioco E ora scopriamo qual è questa super mega galassia Salvare il gioco Adesso abbiamo abbastanza energia delle superstelle per andare in un altro mondo Ma prima dobbiamo salvare la tua, la tua amica Sì, ora abbiamo sbloccato il... Vuoi andare al centro dell'universo? Sì, andiamo Andiamo Sì, praticamente ora dobbiamo rifare il boss finale Ragno galattico di Bowser, chi decide il destino dell'universo? Non io E vabbè, eh, taglierò questa parte Che è inutile Ecco, questo è l'ultimo colpo che diamo a Bowser Bye bye Bowser per la seconda volta E abbiamo sbloccato una stella uh, mega stella mega super stella boh, mega stella chiamiamola così um trasparente che non cambia molto rispetto alle, alle altre visto che è semplicemente una mega che abbiamo già preso da <ride> da da da da da da e credo che taglierò tra poco se non taglio, se non taglio ora i, i titoli di coda e le altre cose non... li taglio dopo ed ecco qui questa non, è, non fa parte dei titoli di coda ma è una cazzina speciale che eh, esce quando prendete 120 stelle grazie Continuerò a proteggervi dall'alto delle stelle Ok Credo sia una cosa bella Super Luigi Galaxy! Ok, allora. Qui mi sono dato un po' di tempo per spiegare qualcosa. Come vi ricordate, in uno degli episodi recenti, tipo il 21, credo, um, Rosalinda aveva detto che avrebbe voluto. Uh, av Voleva. Eh. Voleva tornare su quel pianeta cent'anni dopo uh, Super Mario Galaxy. E quindi l'ha fatto, visto che si capisce che Todd è distrutta perché nessuno la, la usa più da tempo. Mentre Luigi uh, lo userò off-camera perché è praticamente una modalità extra del gioco e uh, la devo completare al 100% per fare qualcosa che vedremo nel, nell'extra dopo il prossimo, cioè l'extra 4 perché nell'extra 3 faremo... Uh, la, lo story time uh, come vedete ora ci sono video e video guardateli non evitateli please